Ciao! Allora, benvenuti nel video delle scoperte del mese, aspettate che mi sto ricomponendo. Allora, dunque, prima scoperta che vi mostro è questo balsamo labbra della Sien, che Sien è il marchio è di beauty della Lidl. Allora, questo è milk e honey, quindi miele e latte e miele che io ho trovato per caso perché fino adesso io sapete che amo la versione classica del loro balsamo labbra e questo non l'avevo mai trovato allora prezzo 4,8 grammi, sto segnato 0,89 ottimo prezzo e oltretutto ottimo anche l'inci quindi davvero un ottimo prodotto con un ottimo inci a un prezzo molto basso come si vede l'ho completamente finito esatto e è questo qui nel caso vi interessa Ok? Allora, eh, continuo ad amare di più la versione classica, lo ammetto, però anche questo non è affatto male, perché è comodo da applicare anche durante la giornata, perché non lascia la scia bianca intorno alle labbra, cosa importante, non le, lascia un leggero effetto lucido, ma leggerissimo, non le appiccica, che io amo e balsamo labbra che non appiccicano, unica cosa, volendo, è che ha un potere idratante medio, quindi con la stagione fredda o suure se le labbra sono molto screpolate si sente il bisogno di andarla applicare molto spesso però in C ottimo prezzo ottimo si può applicare anche più spesso o scegliere l'altra versione comunque sia questo per cambiare il solito classico che io amo e continuo a ricomprare penso che sia una valida alternativa andiamo avanti e altro prodotto che vi mostro è questa crema per il viso della bottega verde all'avena Crema viso, pelli delicati o sensibili con il 97% di ingredienti di origine naturale, idratanti, nutriente e lenitiva. Prima di tutto l'inci davvero si sì, confermo, è davvero molto valido, quindi adatto davvero a chi ha la pelle sensibile o delicata. Poi il prezzo, perché io avevo due campioni, l'ho segnato, 50 ml viene 24,99 euro, ma ad esempio adesso in promozione a 9,99 euro. Ve la faccio vedere, questa qui, vedete che avevo due campioni, comunque sia, da la quantità, so che l'ho usata per una più di una decina di giorni, non so se trovo la quantità di questo campione, ma ovviamente non c'è neanche scritto, ok, comunque sia, vi ho detto che lince è buono, ehm, non ha un particolare profumo, però la texture è, ricca ma assorbe velocemente io l'ho applicata alla sera e trovavo che davvero fa la differenza soprattutto se la pelle è un pochino screpolata o arrossata sento davvero la differenza alla mattina trovo la pelle molto più riparata rispetto a quando vado a letto però comunque non è unta, non è lucida quindi la pelle l'ha assorbita delicata fa il suo lavoro alla perfezione e questa mi è piaciuta Assolutamente, non ho niente da ridire. Ah, la usavo anche di giorno quando facevo le maschere, quelle eh, purificanti, magari per lenire un attimo dopo la pelle e si è sempre comportata benissimo. Non è proprio la crema adatta alle mie esigenze di pelle, ma funzionato e assolutamente buon prodotto. Concludiamo con l'ultimo prodotto di questo periodo, è sempre della nuova linea, quella Fiori di Loto e Salvia. Questo è il bagno doccia. Allora, la confezione che ho io è un 50 ml che ho finito, Ha ah, il bagno d'occe dei livre rocher, ovviamente, però ho segnato il prezzo perché c'è di due eh, dimensioni, 200 ml, 2,70 euro, 400 ml, 3,95 euro, però sono sempre punti verdi, quindi non sono mai scontabili, a meno che non ci siano delle promozioni con i cataloghi periodici. Allora, la confezione è questo, è il prodotto, Allora vediamo il profumo, in questo caso a differenza della crema questo annusandolo sa molto di salvia quindi può piacere oppure no, diciamo che è delicato, sa di salvia ma non persiste sulla pelle è un profumo secondo me da annusare perché è particolare ma può piacere soprattutto secondo me nella stagione primavera estate ha un, fa una bella schiuma, ha un buon potere pulente, si rimuove molto facilmente, non secca la pelle, non la irrita, niente da ridire. Ed è sicuramente un prodotto che fa il suo lavoro e è particolare. Sinceramente è una profumazione che io non apprezzo più di tanto, interessante da provare ma che sicuramente non ricompro, perché non è, è quello che piace a me. però Le preferisco di più ed è diversi, non certo che sappia di salvia, però è particolare e secondo me è da sentire e penso che secondo me visto il profumo un po' energizzante anche dopo la doccia potrebbe gustare, dopo la doccia, dopo la palestra oppure per rilassarsi potrebbe gustare, quindi vi consiglio comunque di annusarlo, questo sicuramente. Allora queste erano tutte le scoperte del periodo, vi ricordo come sempre di seguirmi anche su Instagram perché lì pubblico il first impression, quindi quelle recensioni brevi dove ad esempio ho un piccolo prodotto da provare e non posso testarlo per lungo tempo, lo pubblico direttamente lì sopra. Se vi ho fatto scoprire qualche prodotto, se vi ho tenuto compagnia, se vi sono stata utile, mi raccomando di mettermi un like, iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanella, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!